Eh, ovviamente le considerazioni del consigliere Cozzoli sono eh, ho colto assolutamente il, il precetto costruttivo e soprattutto eh, riconosco il fatto che in effetti eh, l'amministrazione in precedenza, in passato, ha certamente operato ehm, avvantaggiandosi o comunque le, le figure amministrative per risolvere delle criticità che vivevano, utilizzavano questi, eh, questi, diciamo, queste inefficienze che poi si sono consolidate nel tempo. Però mi preme, da questo punto di vista, far notare il cambio di passo, che è una cosa che si è persa. Eh, quando abbiamo cercato, la Giunta ha presentato il 15 novembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo, si è fatto... Un, uh, si è fatto qualcosa di nuovo cioè qualcosa che questa amministrazione non aveva mai visto in passato forse negli ultimi dieci anni almeno per quanto mi risulta Ecco, il fatto di non avere un bilancio approvato adesso per il primo gennaio ci porta in esercizio provvisorio e quindi l'impossibilità da parte anche delle strutture territoriali di impegnare in maniera corretta le, le somme come giustamente ci stava dicendo Ripeto che il bilancio di cui eh, non abbiamo potuto portare avanti, ma ricordo che il parere dell'Oref non è vincolante, lo sapete benissimo tutti, quindi la scelta responsabile di questa amministrazione è stata quella di, invece di interloquire con l'Oref subito dopo aver ricevuto il parere negativo e di chiedere quali erano le motivazioni di questo parere negativo. E Il parere negativo, udite e udite, non riguardava il bilancio udite, udite, non riguardava il bilancio triennale 2017-2019, riguardava problematiche che oggi stiamo gestendo che sono quelli dei debiti fuori bilancio, okay? perché le problematiche erano legate alle passività che si erano costruite nel tempo. Allora da quel punto di vista, no avete ragione, scusate ma mi infervoro perché a un certo punto anche la realtà va portata davanti agli occhi di tutti, abbiamo parlato con i colleghi e con i revisori di Roma Capitale che ci hanno confermato il fatto che il problema non risiedeva nel bilancio ma risiedeva nel fatto che c'erano delle criticità che se si fossero verificate nel prossimo triennio avrebbero comportato una problematica legata ai saldi finanziari agli spazi di finanza pubblica che oggi attraverso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio stiamo ampliando okay? quindi stiamo facendo un lavoro importante che probabilmente andava fatto precedentemente e oggi facciamo. Riprendendo l'osservazione del consigliere Cozzoli che ripeto condivido in quella, proprio per evitare questo fenomeno in cui i municipi in particolare ma anche i direttori tecnici sono costretti a programmare lavori in maniera diciamo, affastellata se si può dire così se leggete attentamente il dispositivo riporta chiaramente il fatto che lo stanziamento sul triennio 2011-2013 era insufficiente questo è quello che noi abbiamo cercato di non fare col bilancio 2017-2019. Abbiamo cercato di dare spazio e risorse per tutti e tre gli anni. Okay? Quindi su questo abbiamo lavorato. Ripeto, in precedenza, e se leggete attentamente l'8 luglio 2011, si approvava il preventivo del 2011. E quindi, scusatemi, potete ben sapere e capire che a luglio 2011, quando approvo il preventivo 2011, già so... Quali sono le opere che devo fare nel 2012? Perché già ho rilevato le esigenze sul 2011, dato che le metto in un preventivo. È chiaro che per far tornare i conti era necessario garantire gli equilibri sul 2011 e mantenere il 2012 scarno, tanto che qui dicono sempre che vengono bandite tutte queste gare per l'appalto del servizio di sorveglianza delle sedi stradali distinguendole in varie parti del municipio cioè zona centrale eccetera e successivamente si dice chiaramente che l'affidamento del mese di settembre alle citate ditte è risultato privo della necessaria copertura finanziaria cioè hanno bandito delle gare per le quali già si sapeva che le risorse che si erano messe a bilancio non erano sufficienti quindi questa somma urgenza in realtà era prevedibile, come giustamente ricordava il consigliere Cozzoli, ma nello stesso momento per garantire gli equilibri di bilancio è stato fatto questo. Allora Ripeto che la somma urgenza, anche in questo caso, però fortunatamente la possiamo riconoscere ed è per questo che stiamo lavorando qui, perché a ottobre 2012, come si dice nel dispositivo, era necessario invece affidare il servizio di pronto intervento perché come ricordava il consigliere Gozzoli il transinamento è stato fatto, cioè, questo è il problema, cioè, nel, in effetti a un certo punto l'amministrazione si tutela, chiude la strada e non permette più la circolazione ed è quello che viene riportato qui e quindi è stato necessario fare un affidamento in pronto intervento nel, eh, sul Nell'anno successivo ad ottobre 2012, e quindi si è creato questo debito fuori bilancio. Quindi, ripeto, la, eh, la criticità che viene sollevata è una criticità purtroppo che apparteneva agli anni precedenti. Una buona programmazione fatta oggi consente invece di evitare questo. E certamente questa azione che stiamo facendo oggi è anche un'operazione, se si può dire, di verità, perché stiamo cominciando a mettere il dito, come anche molti di voi fanno notare, sulle vere problematiche legate ai lavori pubblici in questa amministrazione. Cioè, una programmazione attenta e corretta consente invece di evitare che si creino tutti questi debiti fuori bilancio, quindi ripeto eh, oggi stiamo affrontando questo, questo tema, stiamo, stiamo ampliando gli spazi finanziari per gli anni a venire, stiamo dando respiro e ehm, speranza, se si può anche dire, a molte famiglie che lavorano all'interno di queste aziende e che lavorano per l'amministrazione e ci auguriamo che attraverso questa opera attenta di, ehm, di controllo sulle attività svolte anche in precedenza da parte di uffici si possa piano piano anche creare un tessuto di imprese sane. Perché un altro dei problemi che ci è stato rilevato da Ana, che probabilmente il consigliere Cozzori lo sa, è che spesso quando si fanno queste gare... Quando si va a fare poi la verifica di tutti i certificati che vengono presentati si scopre che molte di queste aziende sono collegate con altre, che gli amministratori si trovano all'interno di altre aziende e magari quelle altre aziende sono state oggetto di indagine e comunque non hanno tutte le certificazioni a posto e quindi automaticamente si invalida tutta la procedura. Ecco, Anche da questo punto di vista cominciare a dare respiro a queste aziende che attendono soldi vuol dire riportare all'interno del mercato aziende che hanno lavorato, hanno lavorato seriamente e hanno cercato di portare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. Grazie. Scusa se ehm, replico spesso ai vostri interventi però lo faccio per un principio di democrazia e soprattutto di tutela di tutti, in particolare di tutti i consiglieri, dato che le opposizioni hanno detto che responsabilmente partecipano all'attività dell'Assemblea e questo assolutamente lo accogliamo in maniera l'accolgo io personalmente ma credo anche tutta la giunta in maniera molto positiva però nello stesso momento poi ci sono altri consiglieri che si prendono la responsabilità invece di accogliere e riconoscere questi debiti fuori bilancio e quindi soprattutto nei confronti della maggioranza credo che sia opportuno chiarire tutto quello che viene detto altrimenti qua rischiamo sempre di fare di tutta l'erba un fascio Il mio primo, la mia prima considerazione è una considerazione di natura politica parliamo tanto dei municipi Parliamo tanto di decentramento, ma allora vogliamo farlo o meno questo decentramento? Vogliamo dare credibilità o meno ai territori, ai nostri uffici, ai dirigenti che si trovano all'interno oppure no? Prima domanda che mi chiedo e penso che tutti quanti voi, dato che tutte le parti politiche partecipano anche alle elezioni sui territori, presentando dei loro delegati, delle loro figure rappresentative, avendo in alcuni casi anche eh, il PD per fare un esempio, ha dei municipi che in questo momento governa. Ecco, quindi in... In questa logica io credo che sia importante innanzitutto ridare come diceva anche Pelonzi credibilità all'attività che si sta facendo e soprattutto all'attività che è stata fatta dai municipi perché ricordo che queste delibere hanno tutte quante un voto favorevole espresso dal Consiglio Municipale lo potete vedere, questa che stiamo discutendo a 13, erano presenti in 13, 13 hanno votato e 13 hanno dato parere favorevole quindi ritengo sinceramente che a un certo punto se vogliamo parlare di decentramento e di controllo del territorio innanzitutto io mi auguro che i nostri rappresentanti eletti nei singoli, nelle singole parti politiche di loro appartenenza diano un voto consapevole e quel voto consapevole è riportato in queste delibere, non a caso queste delibere transitano direttamente in Assemblea Capitolina, non hanno alcun riconoscimento o passaggio da parte della Giunta. Primo aspetto, quindi i nostri colleghi, da una parte, stanno facendo un'opera, la maggioranza sta facendo un'opera anche di ehm, diciamo, conferma del voto dato a livello municipale. Seconda cosa, si parla solo del municipio. Eh, il collega Gozzoli, il consigliere Gozzoli, giustamente portava questo tipo di. Ehm, argomentazioni, diceva ma che cosa sta succedendo? Mi sembra di vedere che c'è ci cioè un, una concentrazione più su un lato piuttosto che su un altro allora anche lì le interpretazioni sono molteplici, è chiaro, da una parte potrebbe essere la capacità degli uffici e allora potrebbe essere che abbiamo dei dirigenti più bravi in alcuni municipi piuttosto che in un altro perché sono riusciti a processare meglio le pratiche. Vi faccio un esempio, se voi andate all'Oref e chiedete come mai alcune, alcuni debiti fuori bilancio non sono stati portati in assemblea vi risponderanno erano carenti di documentazione e probabilmente vi ritroverete anche la ragioneria che farà lo stesso ragionamento perché ci sono dei dirigenti deputati a fare questo e quindi troveremo all'interno delle singole pratiche dei altri municipi anche situazioni del genere che da un certo punto di vista rappresentano anche una problematica che i cittadini ci fanno presente tutte le volte nel momento in cui danno il loro voto anche sulla conferma o meno della guida di quel, di quel municipio perché chiaramente un'amministrazione che si attiva prontamente è certamente più eh, favorita rispetto a un'altra. Ecco, questo è il primo principio e ripeto la Giunta e questa amministrazione ha acquisito questa, questa situazione, l'ha resa propria e ha dotato i municipi di nuovi tecnici. Cioè adesso è stato fatto, fatto lo scorrimento del bando e molto di questi nuovi colleghi sono entrati all'interno dell'amministrazione non sono andati nei dipartimenti centrali dove probabilmente c'è anche maggiore ambizione ma sono andati sui territori e stanno consentendo oggi a questa amministrazione di ricominciare quell'attività che forse tutti i cittadini attendono questo è il primo aspetto che volevo dire quindi se volete e chiaramente gli uffici sono aperti e i consiglieri hanno la facoltà di farlo perché è previsto nel nel regolamento e nel loro incarico possono andare a verificare presso tutti gli uffici di cui ho parlato, i dipartimenti competenti, i dipartimenti cliente, quindi eh, l'OREF, la ragioneria, lo stato di tutti i debiti fuori bilancio, abbiamo degli elenchi in Excel, sono processabili, li potete filtrare, si può vedere lo stato di lavorazione, i motivi per cui sono tornati indietro determinati debiti e possiamo verificare assolutamente lo stato di avanzamento, quindi in questo momento l'amministrazione acquisisce il lavoro fatto dagli uffici. Altro aspetto, allora, quando si parla dei provvedimenti eh, appunto, su un territorio più che, piuttosto che su un altro ricordo che ci sono delle aree di Roma che sono soggette a rischio idrogeologico, quindi ci saranno chiaramente dei municipi che probabilmente proprio perché quella manutenzione manca, si diceva della programmazione carente, ed è quello che noi cercavamo di fare con l'approvazione di un bilancio direttamente dal primo gennaio, era quella di dotare questa amministrazione subito di risorse per fare bandi e gare per poter risolvere dei problemi cruciali endemici di, questa, di, questo, di questo comune. Non ci siamo riusciti subito, sicuramente ci riusciremo tra qualche settimana, ma certamente la necessità di interventi e di investimento è necessario. E quindi su quei territori dove gli investimenti non vengono fatti e dove magari il dissesto idrogeologico e quindi le precipitazioni meteoriche e tutto il resto possono creare problemi, richiedono interventi maggiori. Se leggete su questo municipio il 13 in effetti si riportano tantissime di queste situazioni e criticità. Immagino che anche il decimo che è stato menzionato si ritrovi anche, e ne abbiamo la prova da, da parte di relazioni anche autorevoli, che effettivamente ci sono delle aree di Roma che... Ehm, pagano molto di più lo scotto di questo, di questo problema del dissesto idrogeologico e quindi di tutti i fenomeni meteorici che si verificano in alcuni momenti dell'anno questo è l'altro aspetto, per quanto riguarda invece il discorso della regolarità allora anche qui ricordo che con determina dirigenziale 10.68 del 5 giugno 2010 siccome si è rilevato il fatto che spesso le somme urgenze sono utilizzate in maniera capsiosa, immagino perché io non ero presente però si parla di una commissione di verifica dei provvedimenti di somma urgenza. Commissione che si trova eh, incardinata all'interno del dipartimento Simu, quindi vuol dire che c'è un dipartimento dell'amministrazione capitolina che una commissione specifica composta da tecnici che verifica e dà il proprio parere in merito alla somma urgenza, quindi altro eh, indicazione che do ai consiglieri che voteranno in merito a, questa, a queste delibere che c'è un provvedimento dell'amministrazione centrale che demanda a un suo dipartimento la costituzione di una commissione che verifica effettivamente la somma urgenza. Se questo non dovesse bastare, cioè non dovesse bastare il fatto che un, ci sono difficili tecnici territoriali che danno il loro parere, se non dovesse bastare il fatto che la parte politica vota e approva una delibera fuori bilancio, se non ci basta il fatto che il Simu ha costituita al suo interno una commissione che verifica effettivamente le somme urgenze c'è poi un'ulteriore comunicazione che viene fatta alla Corte dei Conti sul quale si chiede appunto di valutare se effettivamente sussistono i presupposti quindi queste delibere vengono poi trasmesse alla Corte dei Conti. Ultimo aspetto ed è quello che vi volevo dire è anche l'Oref verifica e certifica il, i documenti che vengono portati e utilizza questa forma che è una forma che viene oltretutto rispettata costantemente che è quella della prevalenza della sostanza sulla forma, quindi ricordiamoci che questi sono debiti e sono oneri che l'amministrazione si deve assolutamente far carico anche perché dopo quello che avviene successivamente è un evidente, un evidente contenzioso che poi produce ulteriori costi per questa amministrazione. Grazie. Allora, eh, Confermo assolutamente quello che ho già detto, precedentemente rispetto all'attività che stiamo svolgendo. In questo momento l'amministrazione si sta, eh, sta riconoscendo dei debiti fuori bilancio per i quali sussistono tutte le eh, certificazioni da parte degli uffici che si sono assunti le responsabilità in merito a quanto è inserito all'interno del deliberato. La, la, la ragione per la quale ci troviamo oggi a riconoscere questi debiti è perché l'amministrazione è tenuta ad onorare un impegno per il quale è stato erogato un servizio e sono stati acquisiti dei beni da parte dell'amministrazione e per quindi c'è stato un, il cosiddetto arricchimento dell'amministrazione per il quale deve essere necessariamente riconosciuto a questi soggetti il, il ristoro di tale arricchimento da parte dell'amministrazione. Quindi in questo momento stiamo semplicemente onorando un impegno che qualcun altro si è preso eh, in precedenza con dei presupposti e delle procedure che non siamo tenuti noi in questo momento a valutare nella legittimità in quanto sono già state confermate e certificate da determinati soggetti L'unico nostro impegno chiaramente, è quello di non, eh, di non chiudere gli occhi e di trasmettere tutto quello che stiamo deliberando alle autorità che sono tenute a verificare in effetti se sussistono i presupposti per eh, procedere al riconoscimento poi effettivo e quindi al pagamento. Quindi in questo momento ci troviamo in una situazione assolutamente in cui noi stiamo acquisendo i vari pareri, le varie autorizzazioni, le procedure fatte da altri di cui noi non siamo responsabili e demandiamo a un soggetto terzo di verificare eventualmente se ci sono delle carenze. Per quanto riguarda invece l'aspetto della scelta di debiti fuori bilancio ci tengo e ripeto di nuovo come ho già detto che noi abbiamo acquisito tutte le Delibere provenienti dagli uffici, cioè noi stiamo semplicemente lavorando tutto ciò che era lavorabile in questo momento perché ripeto, come è accaduto in precedenza, tantissimi eh, altri debiti fuori bilancio erano, sono stati ritenuti dagli uffici per la loro competenza e carenti per poter essere discussi in aula in questo momento. Quindi non ci sono state scelte assolutamente discrezionali in nessun modo, anzi vi confermo che l'attività sta proseguendo anche adesso, ma non tanto perché vengano riconosciuti nei termini del 31-12, semplicemente perché l'attività deve proseguire. Quindi stiamo proseguendo, proseguiremo, stiamo liberando spazi, è già ripetuto, all'interno del bilancio per il prossimo triennio. Affinché il riconoscimento di questi debiti fuori bilancio prosegua. L'attività che stiamo facendo adesso la continueremo a fare anche nei prossimi mesi come giusto che sia. Siamo partiti, pensavamo di poterlo fare diciamo, anche in maniera più mh, forte e intensa con un bilancio approvato in questo momento abbiamo dovuto eh, sospendere e integrare sulla base di raccomandazioni che ci sono state suggerite dai revisori Li stia, lo stiamo facendo, stiamo integrando e ripresenteremo il bilancio e continueremo questa attività di riconoscimento dei debiti cosa richiesta dai revisori come ho già detto e comunque chiesta anche dai, dalle ditte che hanno fornito servizi negli scorsi anni anche diversi anni fa per i quali vogliamo garantire eh, il la sostenibilità quindi ripeto in questo momento questo è il contesto nel quale ci stiamo muovendo grazie velocissimo e brevissimo eh, volevo ovviamente ringraziare a cominciare dall'opposizione perché effettivamente questo clima che si è costruito ha certamente aiutato a raggiungere un buon risultato un ottimo risultato anzi direi eh, vi do i numeri che eh, tra Assemblea Capitolina, riconoscimento dei debiti fuori bilancio e quelli che abbiamo già riconosciuto in giunta e che non abbiamo avuto modo di, di portare qui, siamo a oltre 112 milioni di euro, quindi che sono riusciti a essere vagliati e certificati da questa amministrazione. Quindi questo è un dato importante perché rappresenta sicuramente un punto di partenza. Anche, mh, seguo anche all'invito perché si diceva, eh, ricordiamoci che bisogna lavorare sempre sui debiti fuori bilancio ecco, riconosceremo altri debiti fuori bilancio perché le attività degli uffici sono cominciati certamente non saremo noi ad arrestarli abbiamo cominciato un circolo virtuoso un circolo virtuoso che è partito e vi ho fatto l'esempio dell'RSA dell quest'anno non avremo debiti fuori bilancio per RSA e quando è arrivata Virginia Raggi il precedente anno Tronca ne aveva riconosciuti 30 milioni di debiti fuori bilancio su RSA quando è andato via Tronca ne ha riconosciuti solo 10 di debiti fuori bilancio a giugno noi oggi abbiamo raggiunto un risultato incredibile che è quello proprio di aver riportato legalità all'interno di, di Roma Capitale, soprattutto abbiamo dato penso, credo, penso che tutti sarete d'accordo con me, a prescindere dalla bontà delle procedure che sono state eseguite per le quali ci aspettiamo che le autorità competenti comunque vaglino e verificano effettivamente se ci sono state eh, diciamo delle esagerazioni, però in linea di massima possiamo dire che l'indebito arricchimento dell'amministrazione l'abbiamo eh, scongiurato, abbiamo garantito quindi che le aziende, quelle sane, possano continuare a sperare che fare attività, con, cioè prestare servizi, regare servizi per Roma Capitale non è una perdita. E in più ricordiamo sempre che cominciare a dare un segnale di questo genere in cui maggioranza e opposizione dialogano trovano una linea comune sulla quale camminare, produce anche un beneficio in termini economici, perché se cominciamo a dare un segnale forte, cioè che noi i debiti li paghiamo, anche le imprese che vogliono prestare opera all'interno di questa amministrazione e magari non scegliere soltanto il privato, ma scegliere anche il pubblico, che hanno competenze e capacità, possono fare delle offerte importanti. Per questa amministrazione, perché molto spesso il fatto di essere così lenti e non essere in grado di pagare per tempo e tutto il resto allontana gli imprenditori, chi vorrebbe magari dare una fornitura eh, a regola d'arte non lo fa perché non si può permettere di accollarsi il costo di erogare un servizio che poi gli viene pagato con troppo ritardo. Ecco Io credo che il segnale positivissimo che siamo riusciti a dare tutti insieme oggi è proprio un segnale di credibilità e di reputazione ma non dell'amministrazione Raggi o, o della maggioranza 5 Stelle, ma dell'intera dell amministrazione capitolina. Quindi per questo ci tenevo a ringraziare tutti perché credo che abbiamo, fatto, abbiamo dato un segnale forte. Non solo a chi ha criticato, per carità, accetto tutte le valutazioni che possono essere state fatte sui tempi o tutto il resto, ma vi assicuro che non è eh, come sembra perché l'attività è cominciata molto prima del 9 dicembre, sta proseguendo e proseguirà e su questo vi chiediamo, perché secondo me l'opposizione aiuta molto in questo, di verificare, di chiederci costantemente se eh, manteniamo fede a questo impegno, impegno che ripeto sta andando avanti perché altrimenti non saremmo agli oltre 112 milioni di euro già diciamo, processati dalle strutture. Grazie.